Casa Lonier, è una comune urbana appunto a Trieste, e, um, è un progetto che nasce nel 2001 e diventa residenziale dal 2007, in questo momento siamo sei adulti, tre bambini e una cagnona, um, siamo fortemente immersi nel tessuto cittadino ma siamo in un'area verde di fronte a un boschetto protetto con degli spazi verdi a disposizione, nei quali um, comunque pratichiamo un, viene coltivato un orto, un orto di tipo urbano che in questo momento essenzialmente ha la finalità di avvicinare soprattutto i bambini alla terra e alla magia della, della vita che c'è nel seme. Ehm, ehm, pratichiamo e promuoviamo all'interno del, della, della città e delle relazioni cittadine l'idea di un vivere collettivo, comunitario, solidale, e in questo senso soffiamo perché si realizzino degli altri nuclei, poli abitativi attorno a noi, eh, specialmente nelle, nelle estreme vicinanze, in modo da permettere proprio la realizzazione di una piccola rete o di quasi di un microborgo eh, nella zona in cui, in cui siamo noi. Ehm, negli ultimi anni la maggior parte diciamo, delle, delle energie, degli intenti e dei progetti eh, di tutta la comunità si sono rivolti soprattutto al discorso della liberazione della nascita e liberazione della crescita. Quindi nascita naturale, praticare nascita naturale fuori dagli ospedali e così poi anche col, prendendosi cura della crescita dei nostri, dei nostri bambini e dei bimbi che ruotano attorno alla comunità, eh, uscire dalla delega, dalla delega all'istituzione, dalla delega allo Stato e realizzare quindi spazi, eh, contesti educativi eh, rivolti ai bimbi che siano rispettosi della loro, eh, del loro naturale aprirsi alla vita in questo momento è attivo un asilo nel bosco e il nostro sogno, il nostro progetto verso il quale stiamo indirizzando molte energie è quello dell'apertura di una scuola libertaria in città in generale crediamo che il tema dell'educazione delle, dell alternativa sia un tema molto importante che sicuramente trasversalmente riguarda e coinvolge un po' tutti gli ecovillaggi e i progetti di ecovillaggio quindi ci piacerebbe capire anche negli anni come questo tema possa prendere sempre più corpo all'interno della rive e trovare una sua specificità di sviluppo, eh, nello specifico noi abbiamo comunque il cartellone Casa eh, vi invitiamo chi può essere interessato a questo tema ad avvicinarci adesso in questa fase di, di, di passeggiata e eh, possiamo iniziare a scambiarci un po' di contatti e di informazioni. Eh, prevedevamo di fare domenica mattina che c'è un momento di spazio aperto in cui si possono proporre degli workshop ancora non calendarizzati, di pro proporre un workshop proprio su questo discorso <coughs> delle energie e delle, dell'educazione delle, delle, dell alternativa.